Sei. Siamo qui con il mitico Roberto da Crema del Febbaffo, grande, Bafo bianco, grande bianco. sportivo, perché sì. sei un ricordiamolo. Sì, interista instalato, è capitano, hai visto? È capitano più di 100 partite della nazionale calcio-divino. Posso in diretta di soltanto? Vabbè, ok. Sì, sì, può anche venire, Marston, ma è qua, per i buoni, eh? Come stai? Per i buoni? Toccato... Signore, un grande sportivo, sì, uh, fra poco, fra poco. Un bene, grandissimo bene. sportivo, un grande Bazzi. tifoso, un grande. Ecco. Ecco, S senti, questi eventi per i bambini, per lo sport. Come sono questi eventi per i bambini? Molto, molto. Devo dirti che con Gullo sono stato il primo ritiro che ho fatto la con i bambini, ho fatto le vacanze di. Dieci giorni con lui, veramente bello. Francesco Gullo, ricordiamo, organizzatore della Marchazione, certo. campione in tour che sei, qui sei. festeggia il Natale. Sia lì che a Cesar o a Cervia, sono divertito molto. Te fai capito? un saluto per sportsmall.it, la tua maniera? Sport, small, small, ma grande! Basta, finito. <ride> Grazie Alberto.